Ciao, io sono Denis e oggi voglio farti vedere come produco i miei migliori audio utilizzando Audacity, un fantastico programma che si trova gratuitamente nella rete. Una delle prime cose da fare per produrre un audio di qualità con Audacity è quella di regolare il volume del microfono. Un volume troppo basso come un volume troppo alto infatti darà dei problemi alla registrazione del suono. La cosa ottimale sarà... Produrre un suono, una registrazione, con i picchi compresi fra meno 15 e meno 5, di modo da avere un suono di qualità. Quindi, una volta trovato il corretto livello di registrazione, siamo pronti per registrare la nostra traccia audio di qualità. La prima cosa che andrò a fare sarà quella di cercare di eliminare i rumori di fondo. Per fare questo seleziono una parte in cui non ho parlato e mi dirigo prima su effetti e poi su riduzione del rumore. Seguo il passo 1 effettuando un'analisi del campione di suono che ho selezionato. In seguito seleziono la parte dove mi interessa eliminare il rumore di fondo. Posso farlo con il mouse oppure premendo CTRL più A sulla tastiera. Facciamo nuovamente riduzione del rumore e selezioniamo quanto rumore ridurre. La sensibilità e l'appianamento della frequenza sono dei valori che indicano la precisione con cui andremo a rimuovere questo rumore. Più alti saranno questi valori e più precisa sarà l'operazione. Si corre tuttavia il rischio che la riduzione del rumore non sia abbastanza efficace in quanto dei rumori molto simili potrebbero non venire elaborati. Più basso, invece, sarà il valore, maggiore sarà la varietà dei rumori che andiamo a rimuovere. Di questo passo, però, il rischio di rovinare la voce o i suoni che ci interessano sarà maggiore. Come in tante cose, la virtù sta nel mezzo. La seconda cosa che andrò a fare sarà cercare di alzare un po' il volume in quei punti dove la registrazione è stata fatta un po' più bassa. Per farlo utilizzo l'effetto di normalizzazione. Ho impostato l'ampiezza massima dei picchi a meno 6. È importante che per fare questa procedura vengano escluse dalla selezione quelle parti di traccia particolarmente alte. Questi elementi infatti limiterebbero l'amplificazione di quelle parti che si sentono meno. Questi processi che sto eseguendo hanno la finalità di rendere il suono maggiormente omogeneo, evitando quelle parti infelici in cui si fa fatica a sentire oppure rischiamo di sentire troppo. Un'altra modifica che vado a fare è sempre piuttosto simile alla normalizzazione, ma in questo caso vado a prendere di mira quelle tracce audio che veramente sono più basse rispetto a tutto il resto. Io in questo caso vado ad amplificare. Per evitare un suono brutto e innaturale, amplifico solamente di 3 decibel, di modo che si sente meglio nei punti in cui si sente di meno, ma non disturba, non ha un aspetto innaturale. Per ripetere l'operazione utilizzo Ctrl più R che mi permette di amplificare sempre di 3 decibel. Nei punti in cui è veramente basso, vado a ripetere l'operazione. Cerco di non farlo troppe volte perché assumerebbe un tono innaturale ripeto l'operazione in altri punti dove penso che questo possa essere necessario adesso seleziono nuovamente tutto vado su effetti e faccio compressione questa operazione comprime le parti della registrazione che hanno un volume alto avvicinando il volume a quelle altre parti che hanno un volume un po più basso Decido i livelli di soglia in base a quanto ritengo che debbano essere alte quelle parti che voglio comprimere. Solitamente meno 10 è il minimo valore interessante. Ho provato tuttavia valori fino a meno 20 per avere una compressione maggiore. Considerando il lavoro fatto prima, servirebbe a poco spingermi oltre. Decido il rumore di fondo in base al livello presente nei rumori. Siccome ho ridotto il rumore prima e mi sento sicuro di aver escluso i rumori, ho scelto un valore piuttosto spinto. Altro valore è il rapporto di compressione che, normalmente, va da 2 a 1, valore tranquillo, a 5 a 1, valore molto compresso. Per non appiattire troppo, ho deciso di stare su 3 a 1. Per quanto riguarda invece il tempo di attacco-stacco, lascio i valori originali che mi soddisfano. Confermo l'operazione ed osserviamo assieme come cambia la forma questo grafico audio. Ho scelto di proposito di evitare di caricare delle tracce audio del prima e del dopo all'interno di questo video per riuscire a mantenere il video più leggero e riuscire a mantenere più alta la concentrazione. Se volete comunque degli esempi di tracce audio... Posso fare un video in cui vi faccio vedere prima e dopo i vari effetti, i vari perfezionamenti, come si può sentire l'audio. Se avete altre richieste potete scrivermele qua sotto nei commenti. Se vi è piaciuto il video e pensate che possa essere utile a qualcuno potete condividerlo e potete come sempre mettere un mi piace o iscrivervi al canale. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!